comunque le do di nuovo il benvenuto, è un piacere per noi averla qui. La ringrazio, la ringrazio, è un piacere mio. Allora oggi l'abbiamo invitata per sentire le sue promesse elettorali, dato che non le ha ancora dette in pubblico, quindi oggi ha la possibilità di appunto annunciare ai cittadini della città le sue promesse elettorali se vuoi certo, già certo. cominciare a dirci qualcosa allora, come appunto eh, molti eh, vorranno aggiusteremo tutte le vie dissestate della nostra bellissima cittadina perché le vie dissestate con fossi e quant'altro sono invivibili e soprattutto mostrano un uh, grande diciamo poco interesse, un grande poco interesse appunto per la città stessa perché sono i mezzi ehm, Vogliamo chiamarli di comunicazione, vogliamo chiamarli di qualsiasi cosa, sono importanti, non come molti sindaci che lasciano queste all'ultimo, sono importanti. Io non voglio che accadano cose del tipo che la gente che cade all'interno dei fossi si faccia male, perché è una cosa veramente che non, non riesco neanche a concepire. Quindi aggiusteremo le vie di estate. Ma chiederà, Poi, di, chiederà dei soldi al governo userai i soldi del dei contribuenti. Chiederemo i soldi al governo per aggiustare queste nostre vie perché comunque ovviamente eh, abbiamo un interesse collettivo a tale a tale fine, perché ovviamente sono eh, come ripetevo prima molto importanti e eh, sinceramente avere certo. persone sulla coscienza, ma sia io che chiunque altro per delle vie che sono abbandonate, trascurate, ecco, eh, non è il mio, diciamo, interesse. Ok. E invece sui mezzi pubblici che stava dicendo? Sui mezzi pubblici ovviamente cercheremo di intensificare il traffico di autobus, filobus e quant'altro, perché comunque sono molto importanti anch'essi per la viabilità cittadina e soprattutto per la gestione del traffico e anche ovviamente... Eh, cosa scontata delle emissioni diciamo nocive che emettono i gas di scarico delle auto che ci hanno che, diciamo per ora ecco quindi giustamente ridurremo anche molto le emissioni e di conseguenza l'aria sarà sicuramente più respirabile quindi, quindi vorrà, vorrà implementare auto elettriche o mezzi pubblici Implementeremo... elettrici? Soprattutto mezzi pubblici elettrici eh, per quanto riguarda appunto questi servizi di trasporto pubblico e anche molte colonnine di ricarica per le auto elettriche, perché dobbiamo anche incentivare a noi i cittadini a, a acquistare un mezzo ecosostenibile, perché ovviamente se non ci sono i mezzi per poterlo fare, la gente è già scoraggiata dal prezzo che sicuramente non è irrisorio e quant'altro. Ovviamente il problema è. Quello è tale, ovvero che Non ci sono tante colonie di ricarica eh, Da poter soddisfare i servizi di tutti Ecco okay. Invece della mossa che ha fatto Il sindaco precedente Il fatto di aggiungere le biciclette Come la reputa questa mossa? Le biciclette vanno sempre Diciamo eh, Aggiunte in generale Bisogna incentivare anche l'affitto di esse Perché comunque sono ottime Per eh, diciamo mantenersi in forma e per la salute propria sono anche esse ecosostenibili, non emettono nessun tipo di gas nocivo, eh, per cui mi ritengo eh, altamente convinto sul fatto che comunque possano essere delle, dei buoni mezzi eh, da usufruire diciamo, in ambito cittadino più che altro, ecco, perché ovviamente non è che sono eh, mezzi adatti a fare diciamo, il perimetro della città intera e che regione e quant'altro. Ecco. Però sono molto pro a, diciamo, agli affitti di biciclette, quindi incentiverò anche questo, perché sono molto molto importanti sia per la salute sia per come dicevo prima soprattutto per le emissioni ok invece cosa vuole fare per, per diciamo le persone che lavorano poco in queste città e che non riescono a guadagnarsi da vivere aiuteremo queste persone con, eh, almeno verranno magari in comune, riusciremo a dargli almeno il reddito di cittadinanza quantomeno odio vedere la gente che eh, diciamo non fa nulla sotto i ponti perché comunque è una cosa molto eh, veramente scandalosa e quindi cercherò di dare lavoro a Maggiore persone possibile per quelle che mi posso, mi posso riguardare, insomma, nel senso non purtroppo non è totalmente competenza mia, ecco. Però cerco di fare il massimo affinché la gente stia almeno in una casa, ecco. Affideremo anche le case popolari a coloro che okay. ne hanno bisogno e che non hanno, diciamo, un reddito tale da potersene acquistare o oh, affittare uno. Quindi fa potranno fare richiesta da lei al comune per queste case popolari? Certo, certo, è ovvio. Ovviamente, bisogna avere dei requisiti minimi per poter procedere con appunto, diciamo, la, la procedura. Ecco. Ok. E invece, per uh, il tasso di criminalità nel, nella città? Come pensa di risolvere? Certamente, sì, uh, aumenteremo sicuramente le pattuglie della Polizia Municipale. Okay. Uh, che I nostri agenti si sì, uh, assumeremo molti più agenti della Polizia Municipale che terranno sotto controllo il centro cittadino, e, mh, perché comunque ne ha molto di bisogno. Soprattutto in questi ultimi giorni, che la folla, diciamo, di gente che è, diciamo, approdata in città, è, è aumentata, e quindi bisogna che i controlli, anche essi, si intensificano per non, uh, diciamo non rischiare eventuali crimini che potrebbero essere tranquillamente debellati con maggiore diciamo, controllo del territorio ecco. ok perfetto allora signor Ferrara ci rivedremo forse di nuovo qui con una fascia da sindaco addosso eh, me lo auguro sono veramente molto speranzoso in, in questo perché comunque ci tengo ecco. quindi sì, speriamo di sì ok spero che tutti i cittadini comprendano quello che vuole fare e che la votino, ecco. Eh, certo, io lo, lo auguro, io per il bene della città farò tutto ciò. Grazie a Va lei. La ringrazio di essere venuto qui. Grazie a lei. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera a tutti, siamo qui ad intervistare il signor Marco Giordano per le promesse elettorali per le candidature a sindaco di Italian City Island 2020. Buongiorno, come si sente quest'oggi? Buongiorno anche a lei, io mi sento molto bene, grazie. Perfetto, meglio così. Allora, noi quest'oggi dobbiamo ovviamente illustrare le sue promesse elettorali. E discutere su quello che realmente può fare e non può fare, su quello che vogliono i cittadini e quello che realmente vorrebbe fare lei, ok? Bene. Perfetto, allora vada con la prima promessa. Allora, io nel mio pensiero ho pensato che il prezzo, anzi lo stipendio, di un normale cittadino non sì. impiegato ehm, nei lavori statali fosse sì basso, che è 150 dollari al mese, euro okay. scusi, sono un po' scarsi, insomma. Ok. Allora io ho pensato di introdurre questo aumento okay. per tutti i cittadini non statali. E, ok, um... ma lo sa che lei non può imporre alle aziende di aumentare lo stipendio, perché lo stipendio dal momento il comune lo aumenta l'azienda. Dendo uno stipendio unico Che vuol dire perché... uno stipendio unico? Daniele Raveglia Che vuol dire che non conosco Carte. Daniele? Dai, andiamo avanti. Ehm... Quindi eh, lei ti stavo dicendo che questi dollari e euro che lei dice di stipendio sono delle aziende, non sono del comune, quindi non può, non può imporre alle aziende di alzare il costo degli stipendi. Anche perché non li pagherebbe il comune Li pagherebbe l'azienda Comunque vabbè Passiamo alla seconda eh, Allora come seconda promessa Avevo pensato Di diminuire sì. Del 40% Tutti i prezzi dei viveri E di eh, Diminuire sempre e la quantità di IVA dal 22 al 18% ehm, da ritirare ai cittadini imprenditori Mi vera, comunque eh, avevo pensato anche di se questa cosa è di mio potere ovviamente sì. di ehm, costruire e aggiungere nuovi garage vicino alle aziende come per esempio il meccanico vicino alla concessionaria e e, oltre alla costruzione di questi garage, per incrementare anche una costruzione di spogliatoi. Spogliatoi? E... Sì, spogliatoi per vestiario dei... dei dipendenti. Incremento a... di bestiario? Non sto capendo sinceramente. Perché dovrebbe dare degli spogliatoi. Cioè, a ogni posto di lavoro lo spogliatoio c'è già. Eh, infatti stavo dicendo: vicino alla raccolta risorse. Così tanto per evitare ogni cittadino e va a farsi decine e decine di chilometri sì, sì. per... Mi scusi se la fermo. Ma lei di solito se... Cioè se lei è vicino a una raccolta risorse, a meno che non ci i vestiti nello zaino, deve per forza andare in azienda per vestirsi. Cioè, non penso che lei esce già vestito da lavoro quando se lei probabilmente va a dormire non è già immediatamente vestito dovrà recarsi in azienda per vestirsi non capisco il senso di mettere degli spogliatoi sulla raccolta di sorse anche perché sarebbe poco igienico in quanto lei sa bene che ci sono delle norme igieniche ben specifiche ben specifiche per il personale lavora che lavora cioè il personale lavorativo corretto? Ma... Sì, ma io intendevo proprio e delle dis dei distaccamenti dell'azienda come per esempio delle costruzioni sì. autonome gestite sì. dall'azienda vicino ai punti di risorse non solo dei semplici spogliatoi sì, in queste Bisognerà costruzioni parolare, ovviamente sempre col ministero cioè non è una cosa che dipende totalmente da lei ma col Essendo collegati al ministero potrebbe essere anche una cosa abbastanza fattibile e per carità anche abbastanza utile. Poi c'è qualche altra cosa da dire? Sì, ehm, come tutti noi sappiamo diciamo che ehm, la città ogni tanto ha bisogno di qualche posso dire upgrade no? qualche certo. nuovo evento qualche nuova certo. sì. Sì. Sì. costruzione che possano certo. dare ai cittadini un po' di divertimento e soprattutto del relax perché per esempio una delle costruzioni come delle saune delle piscine eh, ma le saune e semplici... le piscine che evento ci fa? l'evento le del bagno turco? no no come Esempio di evento... no, non evento. Un esempio di relax. Eh, relax è una cosa, evento un'altra però. Infatti erano due cose diverse, eventi e relax. Oh, lei mi aveva parlato solo di eventi al momento. Comunque, dai, eh, pure questo. Ovviamente questi qua lo vuole fare sempre con fondi ministeriali, quindi io vorrei vedere quando parlerà poi con... Il ministero, che cosa le darà? Perché qui si parlano più di 2 milioni di euro. Eh? Non è che sia una cifra poco consistente, eh, vedremo. Vedremo. Io spero eh, che questi fondi mi siano dati, e invece ci parli più, vabbè, <sussurra> a parte queste cose che vabbè. Sì, ogni cittadino potrebbe richiedere, ma ci parli di più? Una cosa che il cittadino non chiede, ma che lei vuole fare per la città. L'impiantamento, l'innestamento. Impiantamento? L innestamento, l impiantamento? Di... <ride> Innestamento di molte nuove piante e alberi in tutta la città. Eh, si sì, potrebbe fare per renderla sì. più pulita, più... più ecologica, diciamo. Esatto, più ecologica. Allora, direi che per questa intervista, può finire qui, noi vi. Auguriamo una buona serata e vi diciamo di restare sintonizzati qui in questo canale per sapere nuove comunicazioni della città. Dal TGIC è tutto, una buona serata.